entra in pit lane, ma perché io sono andato dietro a lui? Non lo so, perché? Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale benvenuti su R-Factor 2 ennesima live su R-Factor 2 mi tocca fare una premessa importante sostanzialmente da quando è uscita prima la prima live, poi la seconda live non mi è mai successo di ricevere tanti, ma tanti, tanti attacchi personali per quello che c'è in quelle due live ora premesso che a me non mi fanno né caldo né freddo però ci tengo a fare una precisazione noi eh, nel mondo purtroppo abbiamo due problemi nel mondo del sim racing ovviamente un, un problema riguarda proprio in generale l'umanità che è l'analfabetismo funzionale cioè gente che eh, sa leggere o sa capire quello che dici cioè sa ascoltare quello che dici ma non riesce a capire i concetti questo è un problema grosso proprio del, dell'umanità e l'altro sono i tifosi dei videogiochi. Ora, siccome io non sono né tifoso dei videogiochi né analfabeta funzionale, so bene quando dico qualcosa quello che dico e cosa significa e soprattutto non me ne può frega di meno dei tifosi dei videogiochi. Ho provato questo gioco e mi è stato detto di tutto, che io eh, avessi provato apposta mod brutte, che avessi fatto in modo di farlo sembrare brutto che non dovevo fare video contro R-Factor 2, che sfruttavo come clickbait quello che era successo con Verstappen, eh, che non avevo nessun tipo di cognizione di quello di cui stavo parlando, non l'avrei dovuto fare in live. Allora, se voi siete persone che prima di iniziare un gioco che vi comprate eh, dovete studiarvi nell'elenco delle pagine gialle del manuale delle istruzioni o non potete giocarci senza esprimere opinione prima che ci passate. 700 ore io non so così questo è canale mio io da sempre ho sempre detto quello che penso lo dico prendo diretto così come lo penso e come l'ho fatto per altri giochi che ho sfondato l'ho fatto anche per questo che ha secondo me dei gravi gravi difetti delle gravi mancanze per voi non lo sono ne sono contento per voi se voi e parlo con la community di area Factor 2 quella eh, brutta, quella parte brutta, ovviamente non sono tutti così, eh, c'è anche gente pensante per fortuna. Se voi pensate di venire sotto i video e eh, convincermi che ci avete ragione, ve voglio dare una notizia, state a perdere tempo. Se volete da consigli, me ne hanno dati tanti, sono sempre ben accetti perché io sono la persona più umile del mondo e quando mi accosto a una cosa che non conosco, se mi date una mano, mi fa solo piacere. In live un sacco di gente mi ha dato una mano e meno male. Ma per il resto, siccome su YouTube c'è stata tanta gente che è nata a giocare a bullying e palle se è scordate lì, eh, qui si dice solo quello che si pensa. Quindi se non vi sta bene quello che dico, siccome questa è a casa mia, potete sempre non guardarlo. A me non me ne frega assolutamente nulla. Non sono mai stato così duro ragazzi, però eh, dopo un po' l'ho spiegato, l'ho spiegato, l'ho spiegato, l'ho spiegato a voce, l'ho spiegato nei commenti, ma mi avete rotto. Quindi, da adesso in poi, soprattutto sotto questo video, da qui in poi, ogni volta che parlerò di Refactor 2 risponderò solo alle persone che si accostano nella maniera corretta e va sicuro ce ne sono tanti, anche su Instagram qualcuno in privato mi ha scritto per darmi dei consigli, c ho avuto bei scambi di opinioni, anche se io di solito su Instagram parlo poco, però ho avuto delle persone con cui mi sono trovato veramente bene a parlare. Eh, il gioco, secondo me, ha dei pregi e ha dei difetti come ce l'hanno tutti, ma i pregi sono buoni, i difetti sono molto gravi. Eh, la grafica è brutta che un corpo che gli è via. Poi, se la grafica è brutta perché le mod le fa eh, qualcuno che loro le mettono a disposizione e lo vuoi il Motorsport, no? È il sito del pizzichettone, eh, le usa. Io uso quelle, cioè non è che posso prendere un gioco, allora a dire, allora le mod no, ma quelle vecchie no, ma solo il modello di gomme nuove. Questo è un gioco, tu danno così, c'è giochi e tu ti fai un'opinione. Poi avete la vostra, io c'ho la mia, non è che dobbiamo andare d'accordo per forza. Se vi fa piacere, vi divertite, vi guardate i video, guardatevi. Se non vi volete guardare... Campate uguale voi e campo uguale io, ma non mi mettete sotto a scrivere eh, rotture di scatole o accuse eccetera perché purtroppo vedevo caccia via, siete eh, analfabeti funzionali. Ho, ho risposto con pazienza a tanti tanti commenti, pure su altri canali YouTube, c'è cioè gente che veramente lasciamo perdere. Io dico quello che penso ragazzi, quindi a me non me ne può fregare di meno di quello che pensate se mi dovete accusare. Se mi date consigli so la persona che li accetta nella maniera più eh, volentieri perché mi fate solo un piacere se mi date consiglio. No, ma io raga a me delle critiche non me ne frega veramente nulla Cioè nel senso se uno mi fa una critica costruttiva io la accetto volentieri Cioè mi fanno piacere Se mi date un consiglio mi fa un piacere Però al 102esimo commento in cui sembrava che io c'è un logo Refactor Ma chi so copre RFactor Refactor 2 è tutta la community sinceramente E non trovi le macchine cazzo Non trovi le macchine E per capire che devi andare di qua può non essere intuitivo Allora per me l'interfaccia grafica di sto gioco è una cagata ti ci perdi dentro i menu non sono per niente intuitivi, nelle opzioni le cose stanno messe in, pu in punti strani. Cioè, ma che vuol dire sta cosa? Perché c'è il mouse, la telecamera e poi ci sono cose che non c'entrano col mouse e la telecamera? Cioè, ci sono delle cose. L'interfaccia grafica non mi piace. L'HD quando corri è povero, è grezzo, non mi piace, è proprio brutto. Sembra una cosa del 2 avanti Cristo. Poi il, il gioco ti trasmette delle belle sensazioni alla guida, ci mancherebbe. Eh, a me quello che non dà fastidio non è che ognuno... Perché abbiamo un'opinione diversa, a te ti piace il gioco più bello del mondo? È eh, l'opinione tua ci mancherebbe. Non è che io ho detto fa schifo e non ve lo dovete comprare. Ah, ho detto ci sono delle cose interessanti, tanto che io sto a fare la terza live. raga, ma se il gioco mi faceva schifo, ma secondo me lo portavo tre volte in live. Però, comunque sia, eh, ha dei difetti per me. Li penso mentre li vedo e li dico. Non è che devo stare lì a pensare, ma sì, forse se gioco altre cento ore, forse mi riesco a capire come cazzo se mettono gli specchietti o perché non c'è la mappetta, cioè... Quindi, siccome eh, le mod fanno schifo e bisogna usare solo, per avere un'opinione di questo gioco, i contenuti originali, ma soprattutto quelli a pagamento, mi so comprato la BMW M4 GT3. Eh? Io ho dato 5 euro, ma lo prende pure Spa, perché stiamo portando avanti la carriera da 24 ore su Spa, ma per Spa ci vanno altri 9 euro, e eh, va a cagare, insomma costa un po' troppo la roba qua sopra. Ehm, quindi, per il momento, ci proviamo qui sopra, giocando contro la IA, che andremo a testare come si comporta, eh, sulle piste che ci stanno pure su assetto corsa competizione, così abbiamo un, un, affronto, cioè un confronto diretto non tra i due giochi, ma eh, le sensazioni di qualcosa che già ho ben presente e conosco tutti i giorni. Quindi faremo una gara a Watkins Glen, non riesco mai a dirlo, una gara a Suzuka e una gara a Silverstone. Allora, qui possiamo gestire, secondo me, il, eh, il tempo. Che, cioè, per dire, una cosa figa che c'ha sto, sto coso è il tempo variabile. Allora, gli avversari, noi faccio remove all e poi io vado qui e ci sarà... Ma solo, solo l'M4 posso mettere? Cioè perché io mi so comprato solo l'M4, ci cioè posso mettere solo l'M4? Ah, questa è la difficoltà, Strength 95 e 25. Dico, secondo voi, come faccio a dire per dire, non mi mette tutte BMW, ma mettimi una Camaro... Ma ah, no tutte Camaro però, niente, GT3 mi fa mettere solo questa, raga. Eh, vabbè, ma perché ci sono solo 6 però? E tutti gli altri che fanno? Non a piedi? One eternity later Allora forse perché siccome le livree sono singole Tu puoi, cioè massimo sei livree Quelle sei so le camaro Se sono finite le livree Quelle altre vanno a piedi eh, raga Ok, allora ragazzi Per dire no Questa è una mod a pagamento Attenzione eh? Una mod a pagamento Che su queste la, la, la pista è quella stock del gioco Quindi la grafica Che non è assolutamente fondamentale Ci mancherebbe pure Ma Dato cazzo ci hanno fatto uscire qui da, da casa del vicino Uh, la grafica che non è assolutamente fondamentale però mi sento di dire che anche se questa l'ho pagata la macchina comunque si è un po' Penso che zosseria so ci focalizzeremo su questo modello di gomma fantastico che mi dovrebbe strabigliare e come ho detto l'altra volta il force feedback di questo gioco mi piace Grafica, anche se questa è la versione a pagamento, è a vista stock e tutto quello che pare fa un po' cagare. Ci tengo anche a dire che il sonoro, i cordoli, si sentono bene, i trasferimenti di carico mi piacciono. Cioè, ovviamente, ti ripeto, ci sono delle cose che mi piacciono perché se no ci giocavo 3-4 sere. Però ecco, per dire, la grafica sicuramente è molto povera Ma pure HUD dice la mappetta non serve Ma se io vado fuori pista e sto a fare un torneo Ma come faccio a rientrare in pista senza ammazzare qualcuno che arriva? Perché non è che sempre con i specchietti riesci a vedere che arriva qualcuno che non è che quando tu vai fuori pista parcheggi bene Finisci come capita, insomma Il force feedback è bello, ragazzi, non vi posso dire no, eh Assolutamente Molto presente, magari pure un po' troppo Perché mo, dopo due ore di questa cosa Penso che mi sono venute le due braccia Come la sessione dei bilancieri però In questo momento 48.9, diamo un secondo al secondo Formation lap Oh, mi sono addosso uno Ma che c'è ciecato? Ma mi hanno fregato il posto, scusate eh. Please catch up Deserve di car il left line, scusi, mi hanno fregato il posto. I presupposti che mi è venuto addosso uno uscire da pit lane non sono i migliori. Comunque, vabbè. Watkins Glen, siamo dietro alla safety car. Ecco, vuol per dire sta cosa molto figa che sta dietro alla safety car nel formation lap. Anche se io non pensavo che dovevamo fare sotto il giro, però vabbè. Ma che fa appena rientra la safety car? Io parto? Quello di safety car, quella è rientrata. Oh, io vado. Che cazzo devo fare? Green flag, vabbè quelli sono rimasti dietro. Ciao! Non lo so, io me ne sono nato, non so se era regolare sta cosa. Però se non era regolare mi avrebbero dovuto squalificare, penso. Però io voglio aspettare la ia, raga, perché voglio. Eh... vabbè vediamo qualche ritmo fanno loro, mo. Io ho aspettato, eh. Fatizo mo Guardate, graficamente il cockpit di quella BMW non sta scritta scritte le temperature dei gomme, manco se legge quasi. specchi sta macchina che un bagno di donna no perché praticamente questa qui è per metti gli specchietti laterali vedi che si difende? bello mi piace che si difende dai vado a ad attaccarlo per capire quanto è intelligente Ci buttiamo all'interno oh oh ma è bravo eh? lui ricoprirà l'interno forse forse no bravo ok mi sei piaciuto è mollato un po' troppo presto, però mi è piaciuto. 346 minutes later. Sì, Refactor 2 punta sulla simulazione più che sulla grafica, certo. Perché se puntava sulla grafica si morivano di fame. <ride> Ma però, a parte i scherzi, sicuramente è un bel simulatore, non dico di no. Uh uh. uh. Forse c'è un altro giro? Forse no. È finita o è l'ultimo giro questo? Non è finita perché questo sta ancora a tirà Quindi sarà l'ultimo giro questo qui Adesso andiamo qui e invece dei Watkins Noi andiamo a farci Silverstone Il setup l'ho scelto Ah io porca puttana ho preso un muretto Sono fatto pure male Ok raga partiamo in ottava posizione Uh, follow Norton Ungur Il right Time Chi cazzo è Norton Ungur? Però se non c'è scrive il nome sopra Ma come capisco chi è Norton Ungur? Vabbè uh, Allora raga Ho capito che devo follow Norton Ungur Ma chi cazzo è N... Scusate raga Ma sono abituato a CC dove le auto sono trasparenti Oh Ma c'è, riavviamo qui Fall of Norton Ungur. Chi cazzo è Norton Ungur? Oh, manca a la macchina, Che famo? Vabbè, Norton Ungur, famo conto che sia questo, dai. Sarà lui. C'ha una faccia da Norton Ungur. Vediamo un po'. Così, oh, lei è Norton Ungur. Ci sono due Camaro in prima fila. Rientrata, eh, rientrata Safety Car, attenzione. Dobbiamo subito buttarci all'interno, qui deve prendersi una posizione. Questo sale sul cordolo quello lo passa tranquillo all'esterno. Invece mentre noi facciamo gli splendidi qui all'interno, però mo' si trova messo male. Questo copre l'interno. Green flag, green flag, noi passiamo gli esterni, cerchiamo di farlo scivolare lui verso l'esterno. Poi se li buttiamo all'interno, sportellatina, c'è sta una sportellatina, non fa niente. Adesso cercate di non venire addosso, fate i bravi adesso se lo dovremmo trovare a favore di... che cazzo è successo? si era bloccato tutto raga. mega lag, non so se voi avete perso ah, sai the è vero sulla minimappa, cioè sulla mappa, su quella striscia con i numeretti anche perché ragazzi la minimappa non c'è perché nella realtà non c'è mica la minimappa eh. però nella realtà c'è una striscia con i numeretti invece, lo sapete? avete visto nel treno la corsa, tu quando guardi in giù c'è una striscia con dei numeretti che si seguono. Quindi si è attenzione. Porca puttana, che guarda la chat. Mi sono collato uno, raga. Eh, era meglio se frenavi meglio, diciamo. dietro si stanno ammazzando per evitare... <ride> Cazzo, sta succedendo. Che cazzo sta succedendo? Questo entra in pit lane. Ma perché io sono andato dietro a lui? Non lo so. Perché sono andato a lui. No. Aspettate ragazzi, ho imboccato dietro a lui senza motivo. Non so perché cazzo questo è entrato. Così gli saranno addosso. Se sarà rotta la macchina. Ciao. Vabbè, poi siamo passati attraverso i box a salutare i meccanici che erano preoccupati e dice, metti che questo... Perché STOP AND GO? NO! L'ho messo il pit limiter! Giustamente quello mi avevano detto, segui Norton Ungur e io Muoio, seguo, lo seguo fino a casa, cazzo! La safety car non rientra più, raga, quello ci ha preso gusto a girare in pista. <ride> Se evitasse di uccidere il prossimo, magari la safety <ride> O rientriamo. Allora, dovevamo passare. Marco Will. Oh. Allora sono stupidi però. cazzo Ma che cazzo frenano così? Eh, ma prima pensavo ero sbagliato io. Ma che cazzo si inchioda così? Sto coglione. Dai, ma fare sto stop and go qui. Che cazzo devo fare, Sto in prima. Oh. Non cammina più, ragazzi. Sto, sto in prima. Che cazzo devo fare? Raga, ma che aspetta? Ma era 10 secondi te sto in gomica ora è un quarto? Vabbè, aspettiamo. Porca puttana, è partita! Cioè... <ride> ma che apposta andava a far posta? Ma qui non so perché prima non mi entrava la marcia, raga, non mi scavava in seconda. Perché devi lasciare l'acceleratore, l'auto va in protezione, ok. Con l'acceleratore premuto non scalano le GT3, ok, chiaro. Quindi tu mi dici che io sto così, faccio così e non scala, giusto. E come sensazione di guida non è male, il force feedback è bello. Assolutamente nulla da dire. È che è tutto il resto che confusionario. Messo male, spostato in punti dove non te l'aspetti, non ti aiuta proprio. Non ci si capisce un cazzo, ragazzi. Ma no, sta gara adesivo è stata una comica. Però vabbè. Allora, adesso andiamo a Matsusaka, anche detta Suzuka, uh, race on X5, Flag rule Default, Normal, Normal, Normal, Normal. Dove stava il Race start? Standing. Ok. Mi toccano tutte le piste brutte e vecchie. Allora raga ditemi una pista nuova, che vedo di la prossima volta farò su una pista che mi indicate voi. Io non, so, non le so le piste, cioè più che trovarle dentro al gioco, ma che devo fare? Io i giochi gioco tutti così, perché i video li vi faccio un full HD e quindi non voglio fare up scaling. Neanche da un scaling, insomma, non voglio fare un cazzo che vada a alterare quello che sarebbe la visione del gioco. Ecco, per dire, se vi posso dire la veritare, quella curva lì a destra in discesa su ACC mi piace di più come sensazione di force feedback eh? perché si sente proprio il trasferimento di peso della macchina verso l'esterno cosa che qui ho sentito, ma molto meno vediamo se qui c'è il solito scalino ah, qui per dire, il solito scalino non c'è qua nasci da lì in curva, su tutti i giochi di guida, c'è una specie di scalino e poi mi pare che nella realtà invece non ci dovrebbe essere, quindi, eh, capirei, 2.06, di solito giro a 2.01, 2.02, abbiamo fatto la polla a 2.06, forse 100 è un po' basso come livello. Ok, partiamo davanti. Come funzionerà? Sarà un semaforo, no? C'è uno con la tromba che suona, no, non c'era il semaforo, cioè si è abbioccata la macchina. Vabbè. Siamo diventati ultimi a curva 1 per rispettare le nostre mitiche partenze. Ma il semaforo non si usa su sto gioco? Perché non c'era il semaforo? Si usa la tromba, avevano venito a corrente le lampadine, c'erano chiamato uno dell'orchestra. Comunque, vabbè. Hours later. Questo manterrà l'esterno, noi proviamo all'interno. cioè al contrario. un sorpasso all'esterno, bello questo ecco, sta cosa è in frenata per dire è bella, io sono andato a frenare forte e si vede che le ruote avevano un pochettino bloccato, e ma, ma l'ho sentito sul volante questi sbecchettamenti che, che te fa lo sterzo quando fai lavorare male le ruote, si sentono di più so cc non... Non ce l'ho mai avuto sto tipo di sensazioni. Ok, allora la gara è finita, è ok. Quindi ragazzi, alla fine, in conclusione, continuo a dire che il force feedback mi piace, c'ha delle cose belle, tutto il resto faccio molta fatica. Faccio fatica a orientarmi, a capire dove stanno le cose, a capire come funzionano, a capire le cose che mancano, perché cazzo mancano. Detto questo ragazzi io vi voglio bene, vi ringrazio della compagnia, ci vediamo venerdì prossimo in live, seguitemi su Instagram perché se fammo live prima voti con lì.